Come ho detto nel video precedente, imparare è fondamentale e lo studio è secondo me un momento imprescindibile e prezioso del tempo che dedichi a te stesso e al tuo lavoro. Non è più una questione di formazione continua, ma continua e differenziata. Tutto cambia in fretta e non è sempre facile stare al passo, ma almeno sarai in grado di seguire la scia del cambiamento. Dedicarsi allo studio degli ambiti tecnologici, che non significa che dobbiamo diventare degli informatici che ben diversi dal proprio, aiuta ad aprire la mente e a stimolare la creatività. Se sei un insegnante o un educatore, o se svolgi qualche professione che ti porta ad essere in contatto con adolescenti, allora è ancora più importante quanto sto per dirti. Quando Parliamo di crescita professionale, non dobbiamo mai dimenticarci che questa avviene solo se c'è crescita personale, solo se siamo capaci di alimentare la nostra curiosità, di mettere in gioco in discussione, solo se riusciremo davvero a non accontentarci di quello che già sappiamo potremo vedere una vera crescita. Lasciati incuriosire e inizia da subito, non rimandare, tuo figlio o i tuoi studenti hanno bisogno di una guida solida e autorevole.